Siete stanchi di vedere il vostro computer che va lento come una lumaca e pensate di doverne comprare un altro e spendere molti soldi? Quando invece possiamo utilizzare alcuni trucchetti per poter rendere il nostro pc più veloce? Allora seguitemi in questi 10 trucchi per velocizzare il proprio computer innanzitutto dobbiamo modificare le opzioni di risparmio di energia ci sono molte opzioni che consentono di fare questo ma noi andremo a fare un trucchetto perché io vi lascerò in descrizione una stringa dove dobbiamo incollarla e verremo indirizzati delle prestazioni eccellenti come possiamo far questo? seguitemi e vi faccio vedere attraverso io ve l'ho incollato qui nel blocco note questa stringa qui questa stringa dobbiamo incollarla nel prompt dei comandi come possiamo fare questo? andiamo semplicemente le mosche andiamo semplicemente qua sotto e scriviamo cmd vedete qui il prompt dei comandi andiamo qua sotto esegui come amministratore dopodiché ci troviamo qua con questa finestrella ok prendiamo qui la stringa e con il tasto control ctrl c, T, R, L, più c clicchiamoli tutti e due insieme. Abbiamo copiato, spostiamoci di qua e poi facciamo control quindi ctrl più v. E abbiamo incollato la stringa. Dobbiamo fare semplicemente invio combinazione risparmio energia prestazioni eccellenti avete visto come si sono modificate le cose ma dove possiamo andarle a attivare perché ovviamente non è attivato andiamo sempre qui sotto risparmio energetico basta semplicemente scrivere all'inizio le proprie le iniziali e andiamo a cliccare qui sopra quindi andiamo qua selezioniamo questo che ci è apparso prestazioni eccellenti e andiamo a chiudere Così facendo abbiamo attivato le prestazioni eccellenti. Primo step per velocizzare il nostro computer. Secondo step. Come seconda cosa dobbiamo andare a disabilitare tutti i programmi eseguiti all'avvio. Per fare questo io vi consiglio il programma C Cleaner, Vi lascio anche il link per poterlo scaricare gratuitamente. Quindi andiamo su C Cleaner, Io l'ho già installato e questo è C con lo spazzolone. E vi aprirà quando l'avete installato questa finestra. Questa finestra è molto importante perché possiamo andare a fare molte cose come andare eh, praticamente su strumenti avvio e vi troverete questi qua. Questi programmi sono impostati per essere eseguiti all'avvio del computer, quindi vi troverete Windows e qua vi troverete tutte le vostre applicazioni con attivato. Sì, sì, sì, sì, sì. vedete che io ho ho scritto no su attivato perché io semplicemente lo, voi ve lo ritroverete così, tipo Adobe, Acrob sincronizzatore, bla bla bla, io non lo voglio attivo quindi vado semplicemente a disattivarlo, anche il cleaner smart cleaning, lasciamolo attivo questo qui, eh, andiamo a disabilitare quello che, voi, eh, quello che a voi non interessa, in questo caso dovete avere un po' più di dimestichezza su quali programmi sono attivi nel vostro PC, perché se voi andate a chiudere qualche programma che viene utilizzato da Windows, potrebbe non funzionarvi più bene Windows. In questo caso, io so che, tipo Wondershare, Help Compact è. Un applicativo per l'aiuto del mio programma di montaggio video, quindi a me non interessa. Anydesk, pure qui, Anydesk è un programma per poter gestire computer in remoto, quindi non mi interessa. E tutte queste cose io le ho disattivate. Quelle che sono attive vuol dire che sono utilizzate da Windows, quindi questa è un'opzione per poter velocizzare il nostro computer perché all'avvio non vi aprirà più i programmi che non mi interessa quindi sarà un po' più veloce terzo step dobbiamo andare a eh, chiudere suggerimenti e i trucchi di windows cosa significa questo? che dobbiamo venite con me dobbiamo andare qui qua sotto vedete start clicca col tasto destro del mouse andate su sistema andate su notifiche e azioni e vedete qui notificazioni, io ce l'ho tutte selezionate, però qua sotto troveremo ottenere suggerimenti durante l'uso di Windows, non ci interessa. Suggerimenti e modi per completare la configurazione del dispositivo per ottenere il mazzo di Windows, non ci interessa. Mostra configurazione e personalizzazione di Windows dopo aggiornamenti occasionalmente, quando eseguo l'accesso, segnalare attività e suggerimenti, non ci interessa. Possiamo tenere queste tre, queste tre opzioni disattivate perché così almeno non abbiamo suggerimenti e Windows non deve fare cose che non servono. Quindi in questo modo possiamo velocizzare il nostro computer. Quarto step. Molti di voi che hanno un computer abbastanza recente eh, hanno a disposizione OneDrive. OneDrive è semplicemente un programma dove fa del backup, quindi salva i vostri file dentro un server Quindi quel OneDrive lo potete disattivare Per fare ciò voi ve lo troverete, io al momento non, lo, non ce l'ho perché non l'ho proprio installato Ve lo ritroverete qui sotto o se non lo vedete qui sotto lo troverete qua Nella freccetta troverete una nuvola con scritto OneDrive voi dovete semplicemente cliccare col tasto destro sopra di essa e andare a cliccare su impostazioni e andare a disattivarlo completamente se non riuscite a fare questa operazione vi consiglio sempre di andare su C-Cleaner, andare sempre su strumenti, avvio e qui vi troverete il programma OneDrive quando troverete OneDrive qui andate su a, a disattivarlo quindi su attivato cliccate no quindi disattiva in questo modo avrete disabilitato OneDrive che non vi servirà a niente quinto step dobbiamo disattivare l'indice l'indicizzazione indici, della ricerca indicizzazione della ricerca <ride> ecco ce l'ho scritto qua per quello per fare questo dobbiamo andare semplicemente qui sotto scrivere indicizzazione indicizzazione opzioni di indicizzazione vedete qui sopra che troverete opzioni di indicizzazione quindi andare qui cliccare su modifica e se voi avete qui sotto queste, i vostri dischi i vostri dischi del computer attivi quindi selezionati così voi dovete andare a deselezionare io posso anche deselezionare questo che non mi interessa e tenerli deselezionati perché così facendo la indicizzazione non andrà a fare delle ricerche quando voi cercate qualche cosa perché eh, i computer un pochettino più vecchi risentiranno di questa, di questa opzione quindi andranno un pochettino più lenti e andiamo a dargli l'ok ok.